Belen, parole d'amore per Jeremias e il padre durante il GF VIP. Jeremias Rodriguez incontra il padre al GF VIP, il commento di Belen. L'incontro tra Jeremias Rodriguez al grande fratello Vip con il padre ha emozionato tutti, compresa Belen Rodriguez, che ha voluto elogiare la sua famiglia attraverso un breve ma anche profondo post su social. La conduttrice di Tosicue Vales ha infatti caricato sul suo profilo Instagram una foto in cui è apparsa giovanissima insieme ai suoi fratelli Jeremias e Cecilia. E ha poi scritto nella didascalia dellimmagine queste parole. Voi, date un senso alla mia vita ogni giorno. Vi amo da morire. La showgirl argentina, nonostante non è comparso nello scatto, si riferiva ovviamente anche a suo padre, il commento di Belena è infatti arrivato immediatamente dopo il bellissimo incontro tra Jeremias e Gustavo Rodriguez, avvenuto in diretta tv al GFV. Il padre è voluto intervenire all'interno della casa sia per infondere al figlio coraggio in vista della possibile eliminazione, sia per rassicurarlo sui suoi sentimenti nei suoi confronti, Jeremias aveva infatti affermato di aver avuto paura di aver deluso tutta la sua famiglia a causa di alcuni suoi atteggiamenti che erano accaduti durante la sua adolescenza. Grande fratello Vip, Belen Rodriguez scrive in diretta su Geremias e il padre. Geremias Rodriguez è scoppiato in lacrime al grande fratello Vip dopo aver udito le parole d'amore dell'uomo, il padre di Belen non ha infatti lasciato spazio a nessuna lamentela o critica, ma ha parlato soltanto attraverso il cuore. Il gesto di Gustavo è stato particolarmente apprezzato dai telespettatori anche perché indossava una maglia viola con su scritto Santiago, nome del figlio di Belen e Stefano, il più giovane componente della famiglia Rodriguez. In poco tempo l'hashtag cancelletto Rodriguez è diventato Trentopix su Twitter, d'altronde non vi erano dubbi sull'apprezzamento che il pubblico ha nei confronti dei due concorrenti. Medesima cosa era successa anche quando la conduttrice di Tusicue Vales aveva deciso di fare una sorpresa ai suoi fratelli presentandosi all'interno della casa.